vetrate scorrevoli con sconto in fattura ciao sono William Bisacchi ed infissi Bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi Chiaramente anche le vetrate scorrevoli come tutti gli altri tipi di infissi possono avvalersi del bonus del valore aggiunto dello sconto in fattura questo però quando succede succede magari in eco bonus o in ristrutturazione delizia nell'eco bonus bisogna stare molto attenti perché a meno che non stai ricostruendo una casa è molto probabile che magari una vetrata scorrevole che hai deciso di farla scorrevole perché hai unito una finestra con una porta quindi è diventata grande su questo tipo di intervento l'enea chiuso abbastanza dei rubinetti infatti ha specificato che gli infissi devono avere le stesse misure di originali, quelli originali quelli che vai a sostituire e ha ammessa una tolleranza di dimensione del 2% soprattutto sono ammesse nel caso di dimensioni restrittive perché l'Enea ha chiarito se cioè hai una finestra che è larga un metro devi fare il capotto quindi sull'esterno devi girare un po' nella spalletta per riuscire a evitare i ponti termici e per fare un lavoro fatto come si deve è ammesso un restringimento Ma se tu avevi magari una finestra e una porta finestra, dici butto giù il muretto, faccio una bella vetrata scorrevoli, in quel caso sconsiglio di utilizzare ecobonus e con ecobonus avresti diritto a sconto in fattura magari è meglio andare in bonus casa con un limite però di 96.000 euro che è più restrittivo rispetto all'eco ecobonus ecco per tutte queste faccende come anche la scelta dell'infisso la scelta dell'incentivo ho creato un servizio di consulenza con il sistema Visacchi dove posso aiutare tutti quelli che non sono miei clienti magari per tutta l'italia quelli che non riesco a servire lo posso fare senza nessun conflitto di interessi sì perché quando vai a farti fare un preventivo da un rivenditore di un costruttore lui magari avrà delle le preferenze ha detto una cosa piuttosto che un'altra perché magari gli è più comodo darti quel tipo di soluzione ecco facendo una consulenza con Steam bisacchi non avrai questo tipo di problema potremmo analizzare la soluzione gli incentivi magari i preventivi che ti sono stati fatti se sono fatti come si deve o se si ha bisogno di chiedere o integrare qualcosa se vuoi sapere di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza ciao e al prossimo video